Benetto Zero, amico assoluto. Meritiamo la felicità, insoddisfatti sempre, la vita se c'è è una stagione qualunque. Riposa sogno, non svelarti più, non puoi bruciarti anche tu. La rabbia ormai ha chiuso gli occhi alla gente com'era importante Qui finisce il mondo, la nostra complicità L amore si arrende vincere senza più regole, senza onestà Sei indeciso, sospeso sopra di noi, me ali nel vento ecco il grande sogno schiacciato dalla realtà, un po' di pietà, addio poeti artisti e navigatori, umanità, colori, almeno. qualcuno si impegna e poi la verità a nutrire sogni più fantasia così non ti spegni qualcuno lo insegni io non ti ho venduto io non ti tradirei mai amico assoluto Vieni da lontano che Cristo ti benico, suo ha curato saluto. E per tutti i figli che non ti accendono più la nostra preghiera, che la fatica possa stanarci portarci da te ancora. di noi a uscire dal niente, da questi lati di pace e sincerità, musica nuova, raccontarci un sogno ostinato lasciato a metà, un uomo lo sa, che esiste un disegno, incontriamoci Ah, All'alba di un sole.